Quali sono i piani e le strategie del nuovo governo Meloni in tema economico finanziario? Lo ha rivelato la stessa Premier proprio ieri nella seduta davanti al Parlamento in occasione tra l'altro eh, del primo voto di fiducia che lo stesso governo Meloni ha incassato da parte della Camera. Ebbene allora analizziamo il manifesto economico di Giorgia Meloni punto per punto in realtà già qualcosa avevamo intuito durante la campagna elettorale ma da ieri appunto eh, le principali strategie sono state enunciate direttamente dalla Premier e partiamo dalla prima emergenza l'emergenza nazionale che riguarda bollette e carburanti la Meloni ha parlato di rafforzare le misure a sostegno di imprese e famiglie un sostegno imponente per creare un argine al caro energia mentre nel frattempo per fortuna arrivano buone notizie proprio sul prezzo del gas che è sceso costantemente sotto i 100 euro e che stando alla nota del Codacons eviterà ai consumatori una nuova stangata e salverà gli italiani dal rincaro del 70% delle tariffe previsto nelle settimane scorse dagli analisti. Ma non c'è solamente il caro energia a preoccupare famiglie e imprese. L'altra nota dolente è da sempre legata al tema dell'inflazione che lo ricordiamo. In Italia è salito all'8,9%. Indispensabile, ha detto la Meloni, intervenire con misure volte ad accrescere il reddito disponibile delle famiglie. Allo stesso tempo è necessario anche riuscire ad allargare la platea dei beni primari che godono dell'iva ridotta al 5%. Misure concrete che eh, dettaglieremo nella prossima legge di bilancio, legge di bilancio che lo ricordiamo va approvata entro il 31 dicembre. E poi eh, proseguiamo con un cavallo di battaglia di Giorgia Meloni, lo aveva anticipato appunto anche in campagna elettorale ovvero il taglio del cuneo fiscale, una priorità questa del nuovo governo, la riduzione del cuneo fiscale contributivo perché l'eccessivo carico fiscale sul lavoro è uno dei principali ostacoli alla creazione di nuova occupazione e alla competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali, ha sottolineato la leader dei fratelli eh, d'Italia. Infine flat tax e riforma delle pensioni, questi invece sono stati insomma dei cavalli di battaglia non della Meloni ma dei suoi alleati, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in campagna elettorale ci hanno puntato moltissimo, vediamo come si è espressa la neo-premier in merito. Eh, beh, in Innanzitutto per quanto riguarda la flat tax ci sarà un'estensione per le partite IVA dagli attuali 65 mila euro a 100 mila euro di fatturato, mentre sulle pensioni la Meloni ha ribadito come priorità per il futuro un sistema previdenziale che garantisca anche le giovani generazioni. Infine chiudiamo con un punto importante e cruciale, il contrasto alla povertà che purtroppo a partire dalla pandemia, quindi negli ultimi due anni, a partire dal 2020, è cresciuta nel nostro paese eh, in Italia. Ecco la Meloni ha ribadito il suo punto di vista che tra l'altro è ormai noto la soluzione non sta nel reddito di cittadinanza ma nella creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto per i più giovani. È prevista quindi una riforma anche del reddito eh, di cittadinanza che sarà diverso rispetto a quello messo appunto dal governo eh, Conte dal Movimento 5 Stelle. E quindi ecco questo è il manifesto economico finanziario del governo Meloni. Vedremo molto presto la sua attuazione.